Leggiamo insieme da Luca, eh, capitolo 12, versetto 27. Osservate come crescono i gigli. Essi non lavorano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto maggiormente rivestirà voi, o oh gente di poca fede? Amen. Ci possiamo stare. Eh, ho scelto questo brano, ma l'ho scelto, credo, un mese fa. È pronto questo fiore per voi da, da un mese. Eh, oggi vi voglio parlare dei fiori e di come siamo belli come i fiori. Ognuno di noi è un fiore prezioso agli occhi di Dio, è, è qualcosa di speciale, ma emana un profumo particolare, ha una bellezza particolare. Eh, siamo dei fiori eh, la domanda che mi sono fatto è un fiore quando cresce eh, non è visto da nessuno eh, non è apprezzato da nessuno in realtà quel fiore ha sempre uno scopo sulla terra ha sempre un obiettivo Dio anche per quel fiore che è messo in un angolo che non è sul nostro eh, balconcino, non è nel nostro giardino o non è nelle nostre piante vero quelle hanno più cura perché ci siamo noi che le curiamo ma Dio provvede nutrimento, pioggia e quant'altro ad ogni fiore che si trova in mezzo ai campi e Gesù ci parla proprio di questo dice che Salomone in tutta la sua gloria in tutta la sua bellezza non era più bello del giglio il giglio della valle era molto più bello di Salomone se Dio provvede a, a, ad un fiore del campo eh, il necessario per crescere per sostentarsi, figuriamoci se non lo fa con noi. Noi siamo valiamo più del giglio, della valle, più di qualsiasi altro fiore esistente sulla faccia della terra. Statisticamente il fiore più bello del mondo è la rosa, perché è l'unico fiore, diciamo così, che è un po' dappertutto, si trova in ogni angolo della terra, tranne nei posti proprio più freddi, ma è, la rosa è quella che eh, è più comune. Esistono tante varietà di rosa. Personalmente preferisco altri fiori. Alla rosa è bella la rosa, ma ad esempio esiste un fiore che è bellissimo. Andate a cercare su internet: si chiama Goccia di Sangue, anche se il nome vi sembrare una cosa strana, ma in realtà è bello, un bellissimo fiore. Oh, a me piacciono tanto anche i ciclamini, uno dei miei fiori preferiti. Oh, le orchidee i tulipani, i tulipani un po' meno i tulipani diciamo che a mia moglie di più e, e, più belli, e belli profumati sono quelli che si trovano nei campi bianchi e gialli, come si chiamano? No. No. Narcisi. i narcisi sono pure belli i narcisi sono bellissimi, hanno un odore bello per chi non è allergico è perfetto quindi anche se nessuno vede quel fiore in mezzo al deserto il profumo di quel fiore sempre ci sarà, sempre si espanderà Salmo 92,13. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Ora ci sono dei fiori che non sono, noi siamo dei fiori alla presenza del Signore, noi fioriamo grazie alla grazia di Dio nella nostra vita, ma noi anche se siamo in mezzo al bel niente, nel niente assoluto, in realtà spiritualmente noi siamo e viviamo nei cortili di Dio. Così dice il Salmo. Quelli che sono piantati nella casa dell'Eterno fioriranno nei cortili del nostro Dio. Cioè ognuno di noi ha una doppia esperienza, una terrestre e una celeste. Noi siamo qui sulla terra, ma noi sappiamo che in Cristo siamo anche nei cieli. E lo siamo anche con il nostro colore spirituale, con il nostro profumo spirituale. Noi riceviamo un nutrimento non soltanto eh, da, dalle cose della terra, mangiare e bere, quello che ci serve per eh, vivere, ma anche dalla presenza di Dio. Isaia 35,1 Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e fiorirà come la rosa. Fiorirà abbondantemente e gioirà con giubile e grida d'allegrezza. Là sarà data la gloria del Libano, la magnificenza del Carmen e di Sharno. Essi vedranno la gloria dell'Eterno, la magnificenza del nostro Dio. Amen. Continua e dice, fortificate le mani affiacchite, rendete ferme le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Dirà la persona accanto a te, sii forte e non temere. Sì, Questa è una promessa da parte di Dio. Devi essere forte non devi temere, perché Dio ti ama. Ancora, ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio, verrà egli stesso a salvarvi. È pure questo, di la prossima accanto a te, il Signore ti salverà. Il Signore ti salverà. Amen. Allora... Allora, apriranno gli occhi, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salte, salterà come un cervo e la lingua del muto griderà di gioia, perché sgorgeranno acque nel deserto, torrenti nella solitudine. Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra setata, sorgenti d'acqua. Nei luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli ci sarà erba come canne e giunchi. L'avi sarà una strada maestro, una via che sarà chiamata la via santa nessun impuro la passerà essa sarà soltanto per quelli che la seguono, anche gli insensati non potranno smarrirsi, quindi se sei un insensato non ti preoccupare, basta che sei puro di cuore, non ti puoi smarrire Là vi sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata la via santa, nessuno impuro vi passerà, essa sarà soltanto per quelli che la seguono, anche gli insensati non potranno smarrirsi. Non vi sarà più il leone, né alcuna bestia feroce vi salirà e vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti, i riscattati dell'Eterno torneranno, verranno assieno con grido di gioia e un'allegrezza eterna coronerà il loro capo otterranno gioia e letizia e il loro dolore eh, e il gemito fuggiranno Amen. Amen. ovvio che questo brano si, si, è una profezia che parla di Israele eh, tutto, questo, tutto questo brano si è realizzato in pieno loro sono nella loro terra e gioiscono nella loro terra sì hanno problemi ma in mezzo ai loro problemi hanno trovato eh, in Dio eh, le promesse realizzate però, questo vuol dire che ognuno di noi che emana un profumo alla presenza del Signore, è chiamato a annunciare qualcosa di meraviglioso, qualcosa di bello. Ora abbiamo detto che per quanto possiamo essere eh, come dice, insensati, okay, la nostra capacità non viene dal nostro tipo di pensiero, dal nostro senno, ma dal nostro essere puri di cuore. Se noi amiamo il Signore... Ok, non importa quanto ci ragioniamo troppo sulle cose. In realtà quello serve è sufficiente per portare le persone alla presenza del Signore. Dio ti ama, Dio vuole che questo amore diventi qualcosa di particolare e non vuole che il tuo profumo sia Perso, diciamo così, in mezzo al niente. Tu hai uno scopo alla presenza del Signore che è quello di profumare per altre persone. Le altre persone devono vedere il tuo colore, devono vedere la tua grazia, devono, il tuo, devono sentire il tuo profumo, devono vivere del. No, devono vivere no, ma devono riconoscere in te che Dio ti ha nutrito, ti ha toccato, ti ha liberato. E tu veramente sei così. Questa, questa parola ci dice che siamo stati presi in mezzo al deserto. Siamo stati portati dal deserto ad un, ad un luogo eh, verdeggiante perché Dio nella sua misericordia nel deserto in cui noi vivevamo ci ha liberato, ha annaffiato, ha portato acqua in quel deserto e ha fatto sì che il nostro deserto diventasse un prato fiorito. Quindi siamo chiamati a portare la vita, la stessa vita che il Signore ci ha dato. Le persone vivono nel deserto molte volte, si sentono illuminate grazie il deserto è illuminato il sole c'è nel deserto quello che manca è la vita quello che manca sono i fiori siamo chiamati a portare alle persone che vivono nel deserto non soltanto la luce di cristo ma anche l'essenza della, della presenza di dio l'acqua i torrenti poi ancora eh, siamo chiamati a fare le cose impossibili perché portare fiori nel deserto è qualcosa di impossibile è vero ci sono delle cose umanamente parlando eccezionali se cade un po' di pioggia in alcuni deserti fioriscono, ma quello è un miracolo che viene da Dio e Dio ogni tanto fa questi miracoli, fa scendere il suo spirito e fa fiorire il deserto ma non è questa la regola, la regola è che noi dobbiamo portare acqua nel deserto siamo noi che dobbiamo portare la parola di Dio nel cuore delle persone per farle diventare fiori per portare nella loro vita la presenza del Signore. E ancora ci dice questo brano dobbiamo portare il profumo di gioia di allegrezza dove c'è aridità, dove non c'è dove soffia il vento caldo che fa morire le piante, noi dobbiamo portare l'aria fresca dello Spirito Santo. Tu sei chiamata a portare l'aria fresca della presenza di Dio nella vita delle persone. Quindi ancora incoraggiare a conoscere il Re. Quindi che cosa dice? La salvezza, la salvezza, noi dobbiamo annunciare la salvezza, mai dobbiamo portare noi, mai dobbiamo portare quanto siamo belli, anche se lo siamo, quanto siamo intelligenti, anche se lo siamo, An quanto siamo eh, eh, facoltosi, anche se lo siamo, noi non dobbiamo portare mai noi stessi, noi dobbiamo portare sempre e solo Gesù, perché Gesù è colui che è facoltoso, ricco, perfetto, bello, bello, Amen. tu devi portare Gesù alle persone quindi prega anche per quelli che soffrono lo zoppo salterà il cieco vedrà questi sono, abbiamo detto, miracoli che vengono da, da, da Dio ma anche noi siamo chiamati a pregare per le persone per questi miracoli ok, tu emani profumo il profumo in linea di massima è considerata la preghiera più il tuo profumo è intenso, più la tua preghiera è intensa, più arrivi alla presenza di Dio e il Signore ti ascolta. E eh, poi finisce col dire il riscat... è? la via maestra. Ci sarà una via maestra. Chi è questa via maestra? Gesù. Noi dobbiamo sempre indicare Gesù. Tu devi sempre indicare Gesù. Quindi il fiore o i fiori, rappresentano in un certo senso eh, l'umanità in sé. Perché Gesù ci dice che l'uomo è come il fiore. Ma in realtà sta parlando a persone che conoscevano la parola di Dio, sta parlando ai giudei. Quindi i fiori in questo caso rappresentano i credenti. E il fiore quando è fiorito eh, rappresenta una certa maturità del credente. Quindi quando noi fioriamo, quando non fioriamo che siamo? non siamo un'erba e manco lavoro. Ce l'avete presente questa cosa? Non si capisce che cosa si è quando si è piccoli. Ma crescendo noi viene fuori quello che siamo realmente. E possiamo essere delle rose, delle margherite. Tu che cosa ti senti? Rosa, margherita, che ti senti? E possiamo essere dei ciclamini, bellissimi. Ma esiste un altro tipo di fiore. Che è il fiore che fa frutto. E non è il fiore del campo, perché il fiore del campo ha una sua eh, un suo scopo, ma poi c'è un altro fiore che è più importante a mio parere, che è quello dell'albero di frutto, quello che porta frutto. <coughs> Isaia 46 Una voce, una, una voce dice, grida. E si risponde, che griderò? Grida che ogni erba, che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Quindi il fiore del campo fiorisce e muore. Ok, vabbè. Isaia 46. 40, versetto 6. Ah, 40? Sì. 6 no 46 40 versetto 6 <ride> scusate non se l'ha capito? no ok Isaia 40 versetto 6 così è meglio e abbiamo noi da scegliere vogliamo essere questo tipo di fiore o vogliamo essere un altro tipo di fiore perché questo tipo di fiore ha la sua utilità ma arriva e finisce Dopodiché ricominciaci, il ciosi, vabbè, ci va l'ape, l'impollinazione, va bene, tutto questo. Ma noi portiamo solo profumo, portiamo solo gioia agli occhi di chi ci guarda e basta. In realtà se andiamo a leggere Genesi 40, no, versetto 9, no, per Genesi 49, versetto, capitolo 40, versetto 9. Così il capo coppiere, raccontò il suo sogno a Giuseppe e gli disse nel mio sogno ecco mi stava davanti una vite e in quella vite vi erano tre tralci appena ebbe messo i germogli fiorì e diede dei grappoli d'uva matura or io avevo in mano la coppa del faraone presi l'uva la spremetti nella coppa del faraone e misi la coppa in mano al faraone Giuseppe gli disse, questa è l'interpretazione del sogno, i tre tralci sono i tre giorni, in capo a tre giorni il faraone ti farà rialzare il capo, ti ristabilirà, ti ristabilirà nel tuo ufficio e tu darai in mano al faraone la coppa, come facevi, prima, come facevi prima, quando eri suo coppiere. Io ho letto questo brano solo per farvi capire che... Quando parliamo di fiori che fanno frutto c'è uno scopo. Un altro scopo e un altro scopo rispetto ai fiori. Voi non lo sapete, ma l'uva fa veramente i fiori. Prima di fare l'uva quanti lo sapevano? E chi li ha visti i fiori dell'uva? Ecco, sono piccoli, piccoli, piccoli, sono quasi invisibili. Ogni, ogni chicco d'uva fa diversi fiori, tre o quattro. E non sono granché però sappiate che fiorisce anche la vite e dopo che fiorisce viene fuori il chicco d'uva quindi oh, questa è una pianta da frutto ma anche gli alberi il mandorlo, la mela, l'arancia, la, la pera, la pesca, le ciliegie tutto quello che fa frutto prima deve fiorire i limoni, le bietole, le arance Ok, tutti gli alberi che producono frutto fanno prima il fiore. Sempre. Quindi si passa da un livello di profumo e bellezza ad un livello di utilità maggiore. Noi diventiamo utili non soltanto per Dio, con la nostra preghiera e la nostra bellezza spirituale in Cristo, ma noi nutriamo anche le persone, le dobbiamo nutrire le persone. Non possiamo permettere che il nostro frutto prenda il verme, noi dobbiamo fare, fare dare nutrimento alle persone e quel nutrimento viene dalla parola di Dio quindi la vita il frutto rappresenta un livello di maturità del credente ancora più maturo quanto vuoi essere maturo tu? ti, sa, ti sazi solo della tua preghiera? o vuoi anche essere un nutrimento per le persone? perché il problema a certe volte sta in questo ah ma io prego il Signore tutti i giorni ah ma io con mia moglie preghiamo preghiamo il Signore tutti i giorni, ci mettiamo in ginocchio, facciamo grandi preghi ci leggiamo la parola di Dio. Sì, fa, tu, Ok, quello è il compito del fiore, quello è il compito di un cespuglio di fiore, di margherite. No, la Margherita non cresce solo, cresce a, a, a, okay, cresce a cespuglio. Quello è il compito del fiore ed è buono, non è male. Ma bisogna capire dove vuoi arrivare tu, cosa vuoi fare nella vita, vuoi diventare un albero o vuoi rimanere pianta? Vuoi solo fare fiori o vuoi iniziare a dare frutto per le persone? Quale maturità di credente vuoi, vuoi essere? Va Quindi ognuno di noi è chiamato ad essere fiore, ma io penso che ognuno di noi è chiamato anche ad essere frutto dopo essere fiore, dopo essere fioriti. Salmo 1,3 Che sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, che dà il suo frutto nella sua stagione, e le sue foglie non appassiscono, e tutto quello che fa prospererà. Capite che il fiore appassisce e muore, e dura una stagione. Può restare la pianta. Ok, ma il suo fiore dura una stagione, senza portare frutto. Mentre l'albero piantato bene ok dà frutto nel, nel momento giusto vero e fiorisce in un momento particolare e dà frutto in un momento particolare questo vuol dire che ogni credente non ha lo stesso frutto non ha lo stesso fiore anche se riceve acqua dalla stessa sorgente ognuno di noi ha delle stagioni non possiamo guardare il frutto dell'altro perché può sembrare migliore o il frutto di quell'altro che può sembrare peggiore. Non è questo il tuo scopo. Il tuo scopo è fare, lavorare come tu sei maturo per dare frutto. Ognuno di noi cresce in maniera diversa, ha delle maturità diverse. L'importante è che noi prendiamo sempre l'acqua dal posto giusto, da Cristo che è la fonte. Poi tu sei chiamato a dare il frutto che tu puoi dare non il frutto che un altro può dare io vi dico una cosa noi abbiamo un brutto vizio ma questo ce l'hanno anche fuori non solo qua dentro che noi guardiamo sempre il peggio ok? se uno di noi inizia a fare cose che eh, non sono buone tutti eseguiamo quell'esempio e ci dimentichiamo invece di tutti gli esempi buoni che ci sono nella chiesa non funziona così dobbiamo seguire l'esempio buono dobbiamo imitare l'esempio buono perché noi dobbiamo crescere nell'esempio buono non dobbiamo decrescere nell'esempio cattivo non sei chiamato tu a ah, siccome la pianta muore allora muori pure tu perché tanto eh, c'è eh, il proverbio che dice mal comune mezzo gaudio no non funziona così, non siamo nel mondo noi, non viviamo nel mondo. Noi dobbiamo guardare il, il, la, la crescita della Chiesa, la crescita nostra personale, dobbiamo seguire gli esempi buoni, perché se no non seguiamo Gesù, seguiamo qualcun altro. Il fiore del campo secca anche se qualche volta ha l'acqua. Ci sono fiori che anche se hanno l'acqua, finì, devono morire. L'albero invece ha una durata molto più lunga, alcuni alberi durano anche secoli, gli ulivi, le querce... I? I pini che fanno i pinoli. <ride> Sempre frutto fanno, fiore e frutto. Poi Matteo 7,17. Così ogni albero buono produce frutti? Insieme, buoni. buoni. Così ogni albero che produce frutti. Buoni. Perfetto. L'albero cattivo produce frutti. Grazie. Amen non ci deve scandalizzare questo ai tempi di Gesù era normale che c'erano alberi che davano frutti buoni e frutti cattivi ma esistono anche fiori buoni e fiori cattivi non è che è tutto quello che cresce possiamo mangiarlo perché ci fa male noi dobbiamo imitare il frutto buono, dobbiamo diventare frutto buono, no frutto cattivo Amen Amen, Amen. quindi non, non vi dovete scandalizzare per questo. Noi incontreremo sempre persone che eh, sono amare nella vita e producono frutti amari. Il nostro compito è parlare sempre di Gesù. Amen. Qual è il frutto del credente? Qual è il frutto buono? Galati 7,22 Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Allora, di chi Kishikah quanti ve ne riconoscete nella vostra vita? Amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Diciamo che io sono cresciuto molto nella, nella pazienza. No, mi zichina. È vero? Uh, tantissimo. Comunque, vi voglio far notare che Galla Paolo ci dice il frutto dello spirito. Non dice i frutti dello spirito dice il frutto perché lo spirito santo porta un frutto nella tua vita, non tanti frutti quindi il frutto dello spirito dovrebbero essere tutte queste cose c'è un solo frutto ma in realtà ci sono tanti frutti voi conoscete una pianta o anche più di una, che produce un frutto ma in realtà ne produce più di uno qual è? Eh? ne produce uno, figo no un frutto, deve essere un frutto, un frutto che ha in realtà tanti frutti. L'arancia che, che ha tanti spicchi, il mandarino. Ma anche le mandorle, <ride> mandorle ce ne ma può avere due, mandorle. va bene. L'arancia e i mandarini ne hanno 7, 8, 9 spicchi, 10 melograni, esatto, è un frutto ma in realtà ha tanti frutti. È così lo... Sì. E questo è il frutto dello spirito, è uno ma in realtà dentro di sé ha tanti frutti per noi. Come si raggiunge l'obiettivo di fare frutti buoni? E da qui inizia la predica. <ride> Quello che vi ho detto e raccontato fino ad ora era l'introduzione. Andiamo a leggere Giovanni 15, versetto 1. Io sono la vera vite, e il padre mio è l'agricoltore. La sapete tutti questa parola? È bellissima, la leggiamo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto, lo pota affinché ne porti ancora di più. Voi siete già monti a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Dio ha preso accanto a te, dimora in Cristo. Anche perché se tu dimori in Cristo, Cristo dimora in te. Questa è promessa, non è fantasia. Come il tralcio non può da... da qui sono. Sì. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Via per secondo te, non puoi fare nulla! Non puoi fare nulla! L'avete mai visto un tralcio piantato per terra che fa uva? No. no! Perché se fa uva non è tralcio, è vite, che ha già le radici! Oh! Chiaro! Yeah. Se uno dimora in me, Scusate, se uno non dimora in me, è gettato via come il traccio e si secca. Poi questi tracci si raccolgono, si gettano nel fuoco e sono bruciate, bruciati. Se dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. Domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e così sarete miei discepoli. Quindi chi porta frutto è discepolo di Gesù Chi fa solo profumo se ne va in paradiso ma è un discepolo che non è completo ecco diciamola così non è completo facciamo profumo per il Signore ma in realtà non portiamo frutto e non siamo discepoli questo brano però ci dice delle cose importanti per come si porta frutto perché abbiamo detto qual è il frutto dello spirito ma qua ci dice come come si porta frutto come tu devi portare frutto e vi invito a leggervelo a casa perché non è che io oggi mi esco delle storielle dalla manica sono cose che sono elencate qua se voi ci, ci fate caso e osservate bene questo brano Gesù ci dice come si fa a portare frutto quindi prima di tutto intimità con Cristo quindi preghiera l'abbiamo detto Gesù che cosa dice ogni tralcio che non è in me Ogni tralcio che è in me porta frutto e ogni tralcio che non, che, non port, che non è in me non ne porta frutto e viene tagliato. Quindi ci vuole prima di tutto l'intimità con Gesù. E ci tengo a specificare con Gesù. Che tu preghi, che io prego con mia moglie e abbiamo intimità io, mia moglie e Gesù. Bello è, ma l'intimità deve essere prima di tutto tra me e Cristo. Poi mia moglie, tra lei e Cristo, e poi insieme facciamo comunione. Va bene? Prima di tutto bisogna avere comunione con Gesù. Secondo, che è quella più brutta secondo me, la potatura. La potatura non è bella per nessuno. Sapete che cos'è la potatura? La correzione. Perché abbiamo bisogno anche noi di essere corretti. Voi che siete i genitori e i vostri figli non li correggete? Non glielo togliete il cellulare da, da, da, per una settimana se fanno qualche birichinata? E perché Dio, che è più fesso Dio che invece vi deve far lasciare? Ci deve far fare quello che vogliamo, se è così... E deve chiudere gli occhi per noi, no? Uno, tutti e due. No, è normale è naturale che veniamo ripresi possiamo essere ripresi da Dio stesso dal pastore, dalla moglie dal marito, qualche volta anche dai figli dai genitori la potatura è necessaria e chi conosce la pianta della vite sa che se la pianta non si pota, frutto non ne porta, o se lo porta o porta scarso, malato malaticcio e ne fa poco vino le fa poco mosto, vino. Perché? Se tu vuoi crescere devi rassegnare la tua mente a, al fatto che... Devi essere potato. Periodicamente. Periodicamente. Periodicamente. Separazione. Perché poi che cosa dice? Il tralcio che non porta frutto lo butta. Questo vuol dire che non è che noi ci dobbiamo allontanare dal mondo, e non da, anzi, noi dobbiamo andare verso il mondo. Io vi voglio ricordare che Gesù andava a casa delle prostitute, dei pubblicani, dei poveri pazzi, dei lebrosi, dei malati, andava verso di loro, ma non si faceva riempire la testa dai loro discorsi. Ok? Era lui che doveva riempire i loro cuori della presenza dello Spirito Santo. Tu devi andare nel mondo, ma non devi farti riempire la testa da discorsi scemi ok, devi portare Gesù se non ce la fai allora non ci devi andare se capisci che le, per che che le persone del mondo ti possono turbare separati non ci andare devi prima di tutto maturare ma è ovvio che noi dobbiamo andare verso le persone le dobbiamo amare con l'amore di Gesù è ovvio, Gesù ci andava però Gesù per esempio non andava dagli scribi, dai farisei, raramente, chi è che era interessato, allora Gesù ci andava, ma in linea di massima li chiamava ipocriti, sepolcri imbiancati, eh, e ci ne diceva quante eh, ghe, perché non erano persone che cercavano Dio, erano persone che cercavano loro stesse, si cercavano, non si trovavano, ogni tanto dicevano vabbè, va bene così. Poi Gesù poi dice voi siete già mondi. Questo significa che siamo chiamati a digiunare dalle cose del mondo. Ok? Digiunare da quello che ci allontana dalle, da Dio. Dal peccato, in realtà, secondo me Gesù qua voleva parlare proprio del peccato, cioè togliere tutte quelle erbacce che danno fastidio alla pianta, che non permettono di crescere. Eh, sapete tra gli ebrei eh, esistono i cibi kosher, si chiamano kosher, è perché c'è un rabbino un rabbino chiamato a eh, decidere quello che è buono da mangiare e quello che non è buono da mangiare, ma non perché è buono non è buono perché non si può mangiare, non è buono per la loro dieta religiosa. Tra virgolette, ad esempio loro non mangiano i gamberetti. Ok, sono vietati i gamberetti per gli ebrei. Non mangiano il maiale, il coniglio, non mangiano il cavallo. Sono tutti cibi vietati per loro. Quindi un rabbino Vai e dice questo è kosher, questo non è kosher, addirittura la carne, alcuni tipi di carne devono avere anche un rito particolare per essere ammazzati e poi mangiati. Una cosa particolare che ho scoperto da poco è l'uva, l'uva per loro è permessa, ma rigorosamente kosher, cioè il, la pianta deve crescere in determinate situazioni. Per cui, ad esempio, dove cresce una, la vite, e guardate che questo brano è collegato a questo discorso, dove cresce la vite non devono crescere altre piante da frutto. A meno che non hanno una distanza di tre metri l'uno dall'altro, cioè le radici non si devono incrociare, devono stare lontani. Perché la vite non può eh, essere contaminata da altre, da altre piante e quindi ha il vino che, perché Perché per loro il vino è particolare perché è usato nel servizio sacro del Tempio era usato nel servizio sacro del Tempio quindi il vino è fondamentale Gesù se lo beveva il vino eh, gli apostoli lo bevevano l'albero la, la, la, la, la vite era, era ed è vista in maniera particolare tra gli ebrei e Gesù secondo me ha preso questo spunto perché stava parlando a persone l ebrei gli stava dicendo cosa era importante fare cioè, quella pianta deve essere senza contaminazioni. Anche se c'è un albero da frutto, beh, il fico. Ve lo ricordate che c'era la parabola del fico, <ride> che era in mezzo? E che cosa ci disse? Che lo togliono perché tanto manco frutto fa, quindi è inutile. Quel fico là non ci doveva stare. Amen? Quindi, la nostra vita deve essere senza contaminazioni. La tua parola, Gesù ci dice, la mia parola dimora in voi, quindi un altro punto importante per dare buon frutto è la parola di Dio nella nostra vita. Non possiamo essere, non possiamo, noi dobbiamo fare digiuno delle cose del mondo, ma non digiuno della parola di Dio. Giusto? Ogni giorno dobbiamo prendere un passo, un capitolo sapete che gli ebrei si leggono 4-5 capitoli al giorno perché in un anno devono coprire devono finire tutto, tutta la Torah e tutta la Bibbia dice ma che serve? ma che serve? serve nel nostro cuore nella nostra vita voi, capi, per voi forse non è importanza ma in realtà ha utilità è lo stesso che voi dovete congimare la pianta, la pianta dice, ma chi sta facendo? Se, cioè, se la pianta dovesse pensare, dice, ma chi sta facendo? Ma il proprietario lo sa che sta facendo un bene per la pianta. Gesù lo sa che la parola di Dio è un bene per la nostra vita, anche se noi subito non la afferriamo. Comunione col corpo di Cristo. Oh, la Chiesa, naturalmente. L Avete mai visto voi un, una vite con un tralcio? Non esiste una vita con un tralcio, esiste una vita con tanti tralci, perché tutti i tralci, la Chiesa, prende nutrimento da Cristo, ma noi prendiamo vita dagli altri tralci. Può sembrare strano, ma un numero preciso di tralci nella vita fa sì che la vita produca di più. Chiaro? Quindi la comunione nella Chiesa è fondamentale. Se voi anche vedete un, un cristiano che dice ah, ma io il Signore ci credo, ma la Chiesa no, e vedete che quello non è uno che porterà frutto buono, porterà un frutto così. E quindi <coughs> Gesù ci dice che non siamo tralci autonomi, cioè non possiamo fare niente senza Cristo. E non possiamo fare granché senza la Chiesa. Dipendiamo da Cristo, ma dipendiamo l'uno con l'altro. Ognuno di noi è in Cristo, e ognuno di noi è unito in Cristo al tralcio, alla vita, alla Chiesa. Rassegnati, Gesù ha stabilito questo per il massimo il massimo splendore, il massimo frutto, il massimo guadagno che, possiamo, che può avere la chiesa che possiamo avere singolarmente cioè la vita è pensata per ottenere il massimo nella chiesa ma il massimo anche a livello singolo è studiata e pensata apposta perché ci sia il plus ultra, plus ultra. ok tu da solo puoi fare qualcosa ma in realtà fai molto di più e ti completi con Cristo e nella chiesa Amen. Amen. Ci siete? Ora, ho scoperto, no ho scoperto, ho guardato un video che, che a me piace tanto, qualche volta forse ve l'ho detto, che si chiama eh, la sequenza aurea, o le misure sì, ve l'ho detto, siete mangiate panno scordato. Ecco. Eh, ogni cosa in natura è creata in modo tale che... Non si può dire che è un caso. E ci sono dei numeri, si chiamano numeri aurei, eh, che in linea di massima sono eh, eh, il risultato del numero, dei due numeri che li precedono prima. Quindi un numero aureo è 1, un altro numero aureo è 2, il terzo numero è 1 più 2, 3. L'altro numero aureo è 3 più 2, 5. L'altro numero aureo appresso è 5 più 3, 8, e così via. Ok, questa si chiama sequenza aurea o sequenza di buoni... Non mi ricordo il nome. Sequenza aurea. Ed è ehm, tutto in natura, vive è costruito su questi numeri, su questa sequenza aurea. Ad esempio, la chiocciola, la chiocciolina della, della lumaca, è costruita su questa sequenza aurea. Cioè si vede che man mano va crescendo e si allarga, quella è sequenza aurea e si basa su questi numeri. Ad esempio gli uragani, tutti i fiori, tutti i fiori hanno questa sequenza aurea. Il girasole, ad esempio, ha i semi predisposti in una maniera tale che richiama la sequenza aurea, pure l'universo. La spirale delle, delle galassie è una sequenza aurea, viene fuori dalla sequenza aurea. E anche la distanza che c'è tra i chicchi di uva, hanno, vivono e sopravvivono grazie alla sequenza aurea. Le foglie delle piante, compresa quella della vite, la loro distanza è, è, è posta in maniera tale che segue questa sequenza. La cosa incredibile è che tutte le piante che seguono, queste, tutte le piante seguono questa sequenza ottengono il massimo del risultato in qualità di frutto e in qualità di sopravvivenza della pianta. Guardate che non c'è niente a caso, io, ogni volta che io penso a questa sequenza aurea io dico che non esiste il caso, è stato creato, è stato progettato così, ogni pianta è stata progettata così. Nel pensiero di Dio la Chiesa stessa segue, deve seguire una sequenza aurea che non è però umana, ma spirituale. A livello spirituale noi teniamo il massimo quando siamo rivestiti dell'aurea, chiamiamola così, della presenza dello Spirito Santo. Non è un caso lo Spirito Santo viene lo Spirito Santo nella tua vita nella mia vita, nella vita della Chiesa perché dobbiamo dare dobbia, no dobbiamo dare dobb eh, eh, solo così possiamo dare il massimo solo così per quanto noi ci possiamo ammazzare alla vita non otterremo mai il massimo risultato anzi forse otterremo proprio l'opposto, andremo al contrario otterremo sempre dei risultati pessimi Gesù ha pensato a te singolarmente, ha pensato alla Chiesa per ottenere il massimo, per ottenere il maggior frutto possibile, eh, la maggior ricchezza possibile per la Chiesa e per la tua vita. Tu sei la perfezione. Sapete che la sequenza aurea si trova anche nel nostro corpo. La, la, la distanza, qua c'è mio fratello che ve lo vuol dire perché ha studiato la distanza che c'è qua da, da, dal punto della, della giuntura dei capelli fino a qua è uguale a questa è uguale a questa questa è la sequenza aurea le dita, questo ditino qua segue una certa misura e questa è una sequenza aurea le vertebre, le vertebre tutto, la distanza degli occhi siamo fatti in maniera perfetta il nostro corpo, sapete che da, da, indice, da, da, da medio a medio è la stessa distanza che c'è dalla nostra testa fino ai nostri piedi. Siamo creati in maniera perfetta. Il nostro ombelico è al centro del nostro corpo e segue la sequenza aurea. Siamo creati in maniera perfetta. Siamo noi che ci vogliamo andare a buttare nelle mondezze di questo mondo. Il Signore non vuole una vita disastrosa per noi, la vuole al massimo, la vuole spericolata per il cielo, non spericolata per il mondo. Tu vali, la Chiesa vale e tu vali ancora di più all'interno della Chiesa. Amen. E valiamo tutti insieme molto di più in Cristo. Amen. Signore, noi ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire. Tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Vogliamo, Signore, che il tuo Spirito venga nei nostri cuori a fissare questa parola dentro di noi. Vogliamo portare frutto, Signore. Non vogliamo solo essere fiori profumati. Non vogliamo, Signore, solamente riempire gli occhi del cielo, degli angeli, con i nostri colori, con i colori che tu hai messo dentro di noi, col profumo che tu hai messo in noi. Vogliamo fare molto di più, Signore. Vogliamo fare la tua volontà e vogliamo produrre frutto, Signore. Vogliamo diventare alberi piantati sulla riva di quel fiume. Vogliamo diventare, Signore, quelli che hanno foglie sempre verdi foglie sempre brillanti vogliamo Signore risplendere dalla Tua gloria vogliamo portare quel frutto meraviglioso quel frutto stupendo alla Tua presenza vogliamo Signore che questo frutto diventi qualcosa di splendido, di meraviglioso, di nutriente non vogliamo essere Signore cattivi, alberi cattivi che producono frutto cattivo vogliamo Signore guardare a Te Vogliamo guardare alla Tua gloria, alla Tua manifestazione nella nostra vita, a quello che hai fatto dentro di noi, alla trasformazione che hai compiuto nella nostra mente, nel nostro cuore e che ancora, Signore, operi in noi. Vogliamo portare frutto Signore, vogliamo portare frutto per il tuo regno, vogliamo portare frutto per questo mondo, vogliamo portare frutto per quelli che sono perduti ancora e che non ti conoscono, vogliamo nutrirli della tua parola, vogliamo Signore far vedere la gioia, la pace, l'armonia che tu hai messo dentro di noi quella sequenza spirituale aurea dentro di noi la perfezione della tua presenza la perfezione della tua parola vogliamo portare alle persone la salvezza vogliamo fargli vedere qual è la via maestra quella che porta al cielo perché signore il mondo sa che c'è una strada che porta, porta al cielo ma non sa qual è ne percorre tante signore ne percorre tante per questo mondo perché alla fine ogni strada dicono porta a Roma ma in realtà ce n'è una sola che porta al cielo e noi quella vogliamo fare vedere Signore quella vogliamo far vedere vieni col tuo spirito Padre nel nome di Gesù Cristo a mettere in noi l'identità l'identità della vite, l'identità del tralcio l'identità Signore del dare frutto del dare uva sana uva buona Signore metti in noi l'identità della Chiesa in noi l'identità di Cristo Padre nel nome di Gesù Cristo nel nome di Gesù Signore metti in noi la necessità di essere potati, corretti, nutriti, lavati, stendi la tua mano Signore, vogliamo guardare a te, a te che sei l'unica vera vite. vogliamo guardare a te, vogliamo essere uniti a te, vogliamo l'intimità con te, stendi la tua mano Signore, nel nome di Gesù, Vieni, e risplendi in noi, risplendi con tutta la Tua grazia su di noi e fa che possiamo portare frutto e ancora più frutto per il Tuo regno, Signore. Nel nome di Gesù, apri i cuori. Signore, in questo momento apri il cuore, apri la mente, Signore, perché il Tuo Spirito agisca con potenza in questo momento, che sia rotto e spezzato, che sia tolta ogni ogni forma di rancore Signore ogni forma di odio ogni forma di buonismo ogni forma di ipocrisia Signore sradica dal nostro cuore vogliamo appartenere a Te vogliamo che questo cuore appartenga a Te intervieni nel nome di Gesù Cristo in questo momento Signore perché tu lo sai che nelle nostre parole nelle nostre forze possono fare niente ma il tuo Spirito Santo che agisce per mezzo della nostra preghiera vieni Spirito Santo nel nome di Gesù in questo momento entra nella profondità dell'anima e liberala, Signore da ogni cosa vecchia da ogni cosa marcia vogliamo che questo frutto non sia solo bello all'apparenza ma che sia anche nutriente senza vermi dentro senza essere bacati senza muffa nel nome di Gesù tu hai buttato il seme nutri questa pianta Signore curala Signore, nel nome di Gesù te lo chiedo nel nome di Gesù te lo chiediamo e ti prego Signore per la Chiesa Gesù Nazareno per la Chiesa Signore universale ti prego Signore dacci l'identità dacci l'identità Signore questa è una vite in mezzo ad un vigneto non vogliamo disprezzare gli altri vigneti ma noi facciamo parte di questa vite noi facciamo parte della Chiesa Gesù Nazareno dacci questa identità Signore nel nome di Gesù nel nome di Gesù Tendi la Tua mano, togli dalla nostra mente ogni, ogni pensiero che ci fa pensare che da altre parti si sta meglio, Signore. In realtà si sta meglio dove ci sei Tu, Signore. E qui ci sei Tu, Signore. Vieni, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, muoviti, Signore. Muoviti, Signore, nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Tu sei degno di lode, sei degno di gloria, sei meraviglioso, sei grande, Signore. Ti vogliamo lodare e benedire in eterno. Degno, Signore, sei. Amen. Alleluia, gloria a te, Signore. Grazie, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore.